Siamo in piazza con Annalisa di Extinction Rebellion per una due giorni, come una due giorni di assemblea pubblica, vuoi spiegarci Annalisa come funziona questa iniziativa? Allora questa iniziativa è nata dalla constatazione che nonostante a Torino ci siano tantissimi movimenti e realtà che si occupano di tanti temi eh, che si possono in qualche modo ricondurre alla crisi planetaria che stiamo vivendo eh, è difficilissimo parlarsi eh, in questo periodo ovviamente molto di più di prima ma in generale è difficile confrontarsi trovare dei momenti e degli spazi per ragionare assieme quindi abbiamo voluto organizzare questa due giorni in piazza castello eh, ovviamente per necessità perché non ci si può radunare al chiuso ma anche per eh, dare un, un segnale nel senso che questa piazza è eh, la piazza la piazza della città, ma è uno spazio pubblico di cui noi ci stiamo riappropriando. Ci sono quattro tavoli eh, dislocati nelle quattro mezze giornate, eh, il focus è quello dei temi eh, su cui ogni movimento si scontra nel rapporto col potere e nel tentativo di portare il proprio messaggio, quindi abbiamo organizzato un tavolo del rapporto con i media, un tavolo in cui discuteremo Uh, del rapporto con le forze dell'ordine e la repressione in generale, uh, oggi pomeriggio, domani mattina, quindi domenica mattina uh, si parlerà di disobbedienza civile, che è un po' la cifra delle proteste su cui lavora Estincio Rebellio, nell'ultimo tavolo domani pomeriggio invece sarà un po' un modo per fare... Uh, un, un, il punto di quello che ci siamo detti e provare a capire quali sono le convergenze e se si riesce a eh, individuare dei temi che ci accomunino e eh, delle date, perché l'idea è anche quella di provare a organizzare poche cose ta insieme per essere di più.